Ci è arrivato in birreria, dai, entrate! Trovato! È proprio una fantastica occasione per prendersi un attimo di respiro dalle difficoltà quotidiane! Una birreria, eh? Interessante! Ah, è così carino! Ok, ok, è il mio momento! Proveniente da un altro agglomerato. Mm. Facciamo per un bicchiere d'acqua! Gli piace l'acqua? Anche a me piace l'acqua! Abbiamo così tante cose in comune! Va bene, posso farcela! Ora entro, ora entro, ora entro! È... Magari facciamo un'altra volta. Mi prendi per il cu...